Buongiorno a tutti e a tutti, ormai sono quasi 50 giorni che i professori e gli studenti dell'Università di Boasi ci manifestano. Eh, la loro protesta inizialmente era contro la nomina del nuovo rettore da parte del Presidente della Repubblica, ma ormai chiedono anche la scarcerazione immediata di nove compagni in carcere e diverse persone, in, eh, persone di presa in detenzione provvisoria in questi giorni durante le proteste. Che sono ormai circa mille persone, quindi le proteste sono contro appunto la nomina del nuovo rettore, ma anche contro l'incarcerazione di nove persone e, e più di mille persone prese in detenzione provvisoria, più di 20 persone sono in, agli arresti domiciliari. Oltre al linciaggio mediatico e politico che subiscono i manifestanti, ormai devono fare conti anche con i metodi violenti di intimidazione. Di cosa parliamo? Il 18 febbraio, nella capitale del paese, ad Ankara, tre studenti universitari sono stati rapiti sotto casa loro. Dopo ore di sparizione sono stati abbandonati fuori città sui campi agricoli segni evidenti di tortura sui corpi, subito durante la detenzione e ricevute varie minacce di morte avanzate dai presunti poliziotti in borghese durante gli interrogatori, quindi è, è, è capitato e è successo anche questo episodio terrificante. Alla fine le università italiane oggi hanno deciso di battere un colpo e hanno lanciato un appello, quindi in tutto questo e Bordello c'è anche qualche messaggio di solidarietà in sostegno degli, uni, degli studenti e colleghi dell'Università di Bosici in Turchia. L'appello è stato firmato ad oggi da più di 150 professori e professoresse. È un appello molto breve, lo leggerei eh, velocemente. È con grande preoccupazione che noi, docenti di varie università italiane, osserviamo le pesanti limitazioni imposte negli ultimi anni alla libertà di espressione all'autonomia all accademica in Turchia e soprattutto ai recenti sviluppi all'Università Boasici di Istanbul per molti anni l'Ateneo di Boasici è stato un esempio di gestione democratica e di indipendenza scientifica, la nomina politica di un rettore esterno decisa dal governo contro la volontà degli studenti e del corpo docente nel 2021 e le misure repressive contro individui e gruppi che criticano l'imposizione violano gravamente eh, il diritto all'autodeterminazione universitaria e riducono severamente la libertà accademica in Turchia. Esprimiamo perciò eh, anche noi, come tanti colleghi in vari paesi, la nostra solidarietà eh, agli studenti e studentesse e agli studiosi dell'Università Boasici che protestano contro tali violazioni. Condanniamo le misure repressive contro di loro, e sosteniamo la loro richiesta per il mantenimento delle strutture democratiche dell'Ateneo e il ripristino dell'autonomia accademica. Boh, questo sarebbe il messaggio lanciato dalle, mh, dai professori dalle professoresse diciamo, eh, di diversi Atenei italiani in soldiretta con gli studenti e con i professori dell'US di Bosici. <coughs> Ad oggi sono arrivati più di 150 firme. Era ora e eh, diverse università si erano già espresse in solidarietà con, eh, con l'Università di, di Bosici, diverse università europee intendo, alla fine lo spirito meglio tardi che mai, che è uno spirito terrificante italiano, eh, si è manifestato anche in questa casa, è arrivato molto in ritardo questo appello, però è arrivato. Sì, eh, ma probabilmente anche perché stanno cominciando finalmente all'interno delle facoltà italiane. Um minimo di mobilitazione anche contro, contro la DAD e contro eh, vari altri eh, sistemi che durante il, il Covid eh, hanno, hanno peggiorato i servizi, hanno peggiorato anche eh, quello che vorrebbe essere mediato dal, dall'università come, come cultura. Quindi si può sperare che cominci proprio da qui un, un, un tentativo di, di contrapporsi a questo speriamo. Allora usciamo dalla Turchia, abbiamo fatto un piccolo aggiornamento su quello che succede in termini di mobilitazione e, e proteste in Turchia, andiamo in, in Iraq, comunque riguarda sempre la Turchia il tema successivo. Che avevamo parlato la scorsa settimana. Esatto, noi avevamo proprio annunciato eh, i primi dettagli di questa strage barra operazione militare che è, è stata anche la fonte di un... Di un, di un conflitto politico, di, di una serie di scontri eh, nel mondo politico interno della Turchia. Adesso mh, entriamo un po' nei dettagli. Il 14 febbraio, durante l'operazione militare oltre confine condotta dall'esercito dall della Repubblica di Turchia, son ari, sono, trovati, sono stati trovati morti 13 membri delle forze armate turche in ostaggio dal 2015 nelle mani del partito dei lavoratori del Kurdistan PKK. Dopo questo episodio Ankara ha deciso di concludere l'operazione. Due giorni prima il Presidente della Repubblica di Turchia, proprio per il 14 febbraio, aveva anticipato che avrebbe dato una notizia molto importante al paese. Tuttora di questa notizia non si sa nulla. Le opposizioni sostengono che la previsione del Presidente era quella di liberare questi 13 ostaggi, tuttavia l'operazione non è andata a buon fine. Ovviamente Ankara accusa il PKK di aver ucciso questi 13 eh, ostaggi e, e alcune invece voci esperti nel, nel campo militare ma anche i partiti dell'opposizione accusano Ankara per aver condotto in una maniera sbagliata l'operazione. Di fronte a questo fallimento per la prima volta le prime due forze dell'opposizione CHP e Parti. Hanno preso una posizione molto critica contro Ankara. Queste due formazioni, conosciute con il loro storico sostegno per il governo centrale nella sua politica estera, hanno definito il Presidente della Repubblica come il primo e l'unico responsabile nella morte di questi 13 membri delle forze armate. Una, una posizione molto molto interessante. Eh, eh, la risposta è stata che hanno tolto l'immunità parlamentare. Siamo al limite. Infatti, dopo la dichiarazione del, del leader dell'opposizione, che è Malcrucciarolo, il Presidente della Repubblica ha deciso di denunciarlo per diffamazione. Questo cambiamento storico potrebbe aprire una nuova fase. Non si sa mh, ancora, tuttavia... In termini di politica estera, tutti e tre partiti, CHP, iPart e HDP, si sono trovati per la prima volta sulla stessa linea. Questa è una considerazione politica molto interessante, ho ascoltato anche le dichiarazioni dei, del, della copresidentessa dell'HDP, dell eh, Pervin Bultan, che è stata sempre molto critica nei confronti di due suoi alleati, tra virgolette, perché è un'alleanza molto difficile, non si riesce a strutturare, per la prima volta Pervin Buldan eh, ha detto che trovava assolutamente, eh, si trovava molto allineato con le dichiarazioni di altri due partiti dell'opposizione, questo potrebbe essere magari l'inizio di una nuova fase. Contemporaneamente ovviamente il governo centrale Ankara non molla e continua a dare colpi grossi contro l'HDP, anche in questa occasione stragi di gare, stiamo parlando dell'operazione fallita in Iraq, il governo centrale è riuscito a criminalizzare il secondo partito dell'opposizione del paese, ossia il Partito Democratico dei Popoli, HDP. Oltre al linciaggio politico portato avanti dal ministro degli interni durante il suo intervento nel Parlamento, anche i media mainstream hanno lanciato nel, del, delle notizie false accusando il partito di attività terroristica. O Ovviamente non sono mancate anche le dichiarazioni ripetute del Presidente Repubblica che in ogni occasione ha definito HDP come il fiancheggiatore dei terroristi. In poche ore, dopo questo linciaggio mediatico eh, eh, e politico, la magistratura ha deciso di condannare a due anni e sei mesi il parlamentare Omer Faruk Gergerliodu con l'accusa di propaganda terroristica. Gerger Leolo è conosciuto con le sue battaglie contro la tortura nei centri penitenziari e a favore delle persone allontanate forzatamente dal mondo del lavoro durante lo stato d'emergenza dal 2016 al 2018, con i decreti di legge emessi dal Presidente Repubblica, che sono circa 126.000 persone. Quindi Omer Faru Gerger Leolo è un parlamentare tuttora dell'HDP, gli era stata già tolta l'immunità ed era sotto processo, ma all'improvviso è arrivata la condanna proprio in questi giorni. Ed è un grande, un grande uomo che lotta giorno e notte in tutte le modalità, in tutti, in tu, con tutti i suoi mezzi, eh, denunciando soprattutto il maltrattamento molto diffuso nei centri penitenziari. L'ultimo colpo è arrivato l'altro ieri, il 23 febbraio, il Presidente del Parlamento davanti alla telecamera ha annunciato l'arrivo delle carte per la rimozione dell'immunità parlamentare di 33 parlamentari, la maggior parte ovviamente appartiene al Partito Democratico dei Popoli. Ormai l'ha tolta a tutti… Eh, ormai l'HDP è quasi interamente sotto processo, stiamo parlando di 63 parlamentari, quindi un partito politico che ha raccolto racco quasi 7 milioni di consensi elettorali e ha superato il 10% dello sbarramento elettorale, che è forse lo sbarramento elettorale più alto del mondo. Adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma è molto alto. A proposito di tutto questo, Peter Stana, il portavoce di Joseph Borrell, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, ha definito le decisioni di Ankara come dei gesti molto preoccupanti, chiedendo l'immediato rilascio di tutti i politici appartenenti all'HDP, in primis l'ex co-presidente in carcere da più di quattro anni, ossia Selati Demirtas. Ovviamente a questo scostumato di Peter Stana, Ankara... Eh, ha dato la sua risposta adeguata la risposta di Ankara è stata immediata e come sempre del stesso stile il portavoce del Presidente della Repubblica Ibrahim Kalun ha parlato così forse per una volta potresti essere preoccupato per il PKK un'organizzazione terroristica sulla lista dell'Unione Europea che ha ucciso senza pietra 13 persone a gara in Iraq o questo ti metterebbe nei guai con la lobby del PKK quindi proprio un linguaggio a livello diplomatico di, di grande eleganza, di grande raffinatezza, dando del tu a un, una persona di grande rilievo politico e istituzionale e eh, parlando con queste terminologie che da sono... Mullo. Da bullo, ma anche, cioè, tipo io nei bar in Barriera di Milano ho un livello, registro un livello un po' più alto, cioè. praticamente il quartiere più sputtanato di Torino comunque si presenta molto meglio rispetto al portavoce del Presidente Repubblico. Comunque, al di là delle battute, questa è la posizione istituzionale negazionista dei, di Ankara, non nei confronti delle, di un'operazione in cui hanno fallito i governatori, ma anche nei confronti di tutto, di tutto, di tutta la storia che è piena di polvere messa sotto il tappeto. Allora, passiamo nel campo energetico, che sembra che sarà sempre più il primo piano del 2021. Eh sì. I cambiamenti nel Vabbè. Medio Oriente sono sempre più radicali, strani, particolari, e, e ovviamente il nostro amato governo centrale di Ankara non si fa scappare a nessuna occasione. L'azienda turca attiva nel campo dell'energia Atlas Maden Yapweyap yap, vince l'appalto di un lavoro che prevede la ristrutturazione dei tubi che portano il petrolio e il gas in zona Ambra, Ambarl e Pendik nella parte occidentale del paese. Fin qua sembra, sembra tutto ok. Sembra è importante la caduta, non la L'appalto la, che prevede una somma pari a 45 milioni di euro è stato fatto senza gara, quindi assegnazione diretta. La cosa è stata possibile perché il governo centrale ha deciso di attivare l'articolo 21b della legge che regolamenta gli appalti pubblici. Questa legge permette al governo centrale di scavalcare le gare e assegnare un lavoro a una singola azienda nei momenti straordinari come disastri naturali e terremoti. Dato che in Turchia per il momento, per fortuna, non esiste una condizione del genere, i giornali dell'opposizione suppongono che Ankara abbia deciso di usare questo articolo nascondendosi dietro la pandemia per favorire l'azienda. La particolarità di questa azienda è che, è, è che ha vinto, tra virgolette, l'appalto la, forse sta nel fatto che il suo amministratore delegato storico sia uno dei personaggi più importanti del partito, del movimento nazionalista nel mondo dell'imprenditoria. L'azienda vincitrice, tra virgolette, perché non ha vinto un cazzo in realtà, dell'appalto è anche famosa con il fatto che in cinque anni abbia vinto 11 appalti grandi che, eh, che costituiscono una somma pari a 690 milioni di euro nei campi dell'energia, logistica e infrastrutture. Quindi chi ne ha uno, ne, ne ha sempre di più praticamente. Beh, Qua bisogna... Come sempre sul bagnato. Eh, esatto, ecco, molto meglio questo. Boh, io avrei finito la parte delle notizie del caffè turco, anche questa settimana non sono riuscito a partorire no, niente, no. perdonami. Eh, però il 25 febbraio del 1984, quindi oggi nell'84, è avvenuta una cosa molto interessante. Io mh, mh, ho scavato un po' su internet, ho trovato delle informazioni che mh, veramente sono molto interessanti. Uno dei film più importanti della storia del cinema in Turchia, Hakkari de Bir Mevsim, vuol dire una stagione nella città di Hakkari, è stato bandito dalla giunta militare per cinque anni. La decisione è stata presa proprio oggi, il 25 dell febbraio dell'84. Opera diretta dal regista Erdan Kral è stata realizzata nel 1982 coproduzione Germania Ovest, che si basa sul romanzo di Ferit Edgu. Il film parla dell'esperienza di un insegnante mandato in esilio nel sud-est del paese, ossia nella città di Hakkari. Nel film particolarmente si raccontano le difficoltà che ha dovuto attraversare il protagonista osservando la vita quotidiana dura della gente, gente in questa zona. Nonostante ciò, nonostante il divieto la censura di cinque anni, nel 1983 questo film ha vinto il premio Fippe Resci nel Festival del Cinema di Venezia e lo stesso anno l'orso d'argento nel festival di Berlino. Quindi è un film eccezionale. Mm. È per quello che non censurare? Probabilmente sì. Studiando un attimo la sceneggiatura mi sono accorto che assomiglia un sacco a un film italiano che si chiama Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi tratto dal romanzo omonimo di Carlo Levi. Sempre la storia di una persona mandata in esilio in una zona molto difficile, trascurata nel paese in cui il, lo scrittore, la persona mandata in esilio, oltre a cercare di vivere e lottare contro la depressione, osserva anche la vita quotidiana de, delle persone che vivono lì e la miseria in cui sono obbligati, con, con la quale sono obbligati a vivere. No? Le osservazioni sociologiche in quel libro, ma anche nel film, sto parlando di Cristo si è fermato a Eboli, sono molto interessanti, e anche questo film qua, una stagione ad Dakkari che è stata appunto Censurata per 5 anni in Turchia nell'83, e ha delle assomiglianze incredibili. Quindi, boh, eh, non so se si può, io non l'ho trovato in italiano nemmeno sottotitolato. Quindi, io lancio questo consiglio. No. Non è stato distribuito, ma no. Non è... No, sembra di no, però boh, lancio questo, questo consiglio, una stagione ad Dakar, un film censurato, molto interessante. Magari si trova o vincitore dell'Orso dell d'Argento nel Film Festival di Berlino dell'83, e nell'83, eh, oggi, il 25 febbraio, eh, subiva una forte censura dalla giunta militare dell'epoca. Boh, tutto qua, vi auguro una buona giornata, eh. ciao a tutte e tutti.